Sezione live streaming e assolutamente Iniziate a seguirvi per non perdervi L'evento con me Oltre a questo ragazzi mi faceva anche molto piacere Dirvi che di recente Realme Mi ha mandato questo telefono Il Realme 7 5G Il telefono è questo ragazzuoli dal nome potrete Già immaginare che è provvisto di una Tecnologia 5G Che non molti telefoni hanno in questo periodo Dietro ragazzuoli una fotocamera da ben 48 megapixel Poi anche 6 GB di ram 120 Hz di display Ragazzi, Quindi una fluidità che difficilmente trovate su altri telefoni E se anche voi soprattutto volete vincerlo Perché questa è la cosa più importante Se andate in descrizione Potete trovare un link con un'iniziativa di Realme Attraverso la quale potrete vincere sia questo telefono E anche ragazzoli una PS5 In questo periodo in cui non se ne trovano Beh sarebbe un buon colpo di fortuna Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Altrimenti vi perderete i prossimi video di questo tipo E vi lascio a queste game guys Ok boys quindi la sfida l'avete letta e iniziamo malissimo Infatti un set iniziale con il quale Gestire questa sfida insomma Ce l'abbiamo devo stare attento durante Il game a, a ricordarmi di Non utilizzare assolutamente Le mitragliette Ok in realtà uno scudo grande ce l'abbiamo Sarà forse uno spreco perché probabilmente Appena me lo farò troverò delle pozze piccole Ma sappiamo che ormai la mia sfiga è sempre quella Quindi non è che ci faccio Sto granché perché se non me lo facessi non le troverei Le pozze piccole quindi cioè, avete capito che di tizio là che sta scappando? Aspettate è, una, è un, è due, è tre E' insomma, è insomma, è su Dai, Non c'è bisogno di scappare così tanto, mi faccio male No, fortunatamente, ok Ah, mi ha colpito però, potevo evitare Mi sono fatto fare un bel po' di danno E' anche un po' inutile No, non posso prendere la mitraglietta, mi... Mi è quasi spontaneo ormai raga Cioè, di direi Ha senso però Probabilmente la fallirò vi, vi lascio immaginare cosa accadrà in un momento di panico Verso la fine in cui avrò tutte e due le armi scariche In realtà la cosa più intelligente sarebbe andarsi a prendere l'arma di Tony Stark Perché quella se non miro Funge da mitraglietta capito? Cioè utilizza sempre proiettili d'assalto, Quindi va bene per la sfida però Ha un ratio di fuoco di una mitraglietta Bella fra Scusami Che mi dai? Eh altre jug Buono No, dove l'ho lancia lanciata? Ma cosa ho fatto? Io non capisco dov'è la tua testa. Guarda qua, quanto mi fa arrabbiare questa cosa. Ok, perfetto. Quella banana, ragazzi. È una delle skin più forti perché non si capisce dov'è la testa. Ma ah, la mitraglietta, vabbè, ti pareva che non trovavo la mitraglietta viola. Vabbè, GG, la lasciamo, raga, non fa niente. Non so come voglio prendere sto game, se in maniera un po' più aggressiva o andare un po' più sul chill e puntare alla win. Però quasi, quasi, ragazzi, tranquillamente io mi butterei di testa. Ah, invece questo mi ha colpito in testa. Eh, ah, eh ah, sì, lo vedo. C'ha UG la tra l'altro, credo. Ah, ma è un bot, è un bot, è un bot, è un bot. È un bot. Me ne sono accorto subito, a parte dal fatto che non mi abbia distrutto sparandomi. Ma anche dal fatto che mi ha sparato praticamente appena sceso con una precisione che solo un bot può avere. Quindi, GG. è eh, un altro bot, un altro bot, guardate come scappa. Mica l'ha lasciato cannato. Ma fermo! Non c'è bisogno, non c'è bisogno, lasciatevi stare. Le La kill sono mie. Fe, fe, fe, fe, fe. Grazie, eh, brav'è? Ecco qua, a posto. Forse quello, ma anche un player. Uh, quello è un altro bot, forse. Eh, è scomparso, è scompa svanito. È inquietato. Oh, macchina. Andiamo in safe, andiamo in safe, andiamo in safe Ok, ottimo Scappa, non costruisce Quanti materiali hai, scusatemi Prendi la zip, vai in acqua No, c'è un altro tizio! Quello mo se lo elimina, no Se lo elimina, cioè lo elimina per forza Lo elimina per forza, Mamma, ma, ma sicuro Ma sicuro No, guarda, mo si ruba la mia kill Si è rubato la mia kill Pazzi furiosi Erano mie, ragazzi, no Oh, oh, oh, oh, Bughi. Mi ha visto per forza Ok, a posto. Dammi lo spas che te l'avevo visto subito. La Uh. È uscito. Ah, scaretto. Vabbè Eh, vabbè, bro, ti è andata male. Tra l'altro c'ha pure i poteri di. Oh! Uh. Eh, e neanche abbiamo acchiappato qui. Ok, frate. Vabbè. Non so chi dei due ha giocato peggio. Però mi do il beneficio del dubbio, ecco Non voglio utilizzare per ora le bouncer, me le tengo per i fight Dai, sono bot, sono bot, sono bot, sono bot Ok, uno Posso fare tranquillamente anche l'altro, sono bot Dai, ottimo Vabbè, queste praticamente non me le meritavo, parliamoci chiaro Tu mica stai nel spuglio, no, eh Ah, si è preso la mia kill Ok, perfetto, potevo farmene due, però non fa niente Peccato, perse le 15 bombe Ho lasciato le bouncer, oh, forse le ho finite Non ci ho manco fatto Lag, lag, sorry Sorry, lag. Ma serio? 44? 44, serio, bro? 44, serio? Eh, da se mi lasci stare, io sono un bravo, raga Cioè, più o meno, però, eh, sono so simpatico. Almeno, sono simpatico. Eh, ma la zona è ancora troppo grande. Cioè, si potrebbe nascondere ancora in troppe zone, potrebbe stare là dentro. No, no, non c'è bisogno. Ma che lui è un coraggioso. Eh, ah, beh, forse devo l'armi sto venendo mia perché, tanto, non lo so utilizzare, abbiamo capito. Oh. Bello sto jetpack fra. Vai vai continua continua Risali risali Bella per te frate dai la prossima volta GG GG partita vinta senza mitraglietta Raga, oggi mi sento generoso Ci facciamo pure il secondo game Stavolta andiamo direttamente alla Stark Industries Perché dobbiamo fare le 15 kill ragazzuoli Assolutamente Startiamo subito con un bello assaltuccio Bello carino bello fresco come piace a noi Anche delle splash eh? Potrei già fullarmi subito a dirla tutta Mamma mia com'è inquietante Galactus su quel lato uno, ok, ma stavo già raccogliendo una mitraglia. Ehi E questo, oh, ciao Ma lo sapevo, lo sapevo che sta cosa non andava bene Uh, ciao, grazie Grazie, grazie, ciao Mamma mia Io sicuramente lavoro oggetto già nell'intro, raga Però ve lo ripeto anche ora Stasera saremo in live per guardare l'evento Ah, assieme Sto un tizio dietro, aspettate calmi Per guardare l'evento assieme ai ragazzi di Fortnite Quindi vi aspetto Startiamo verso le 8 e poi finiamo Guardando l'evento appunto Quindi andate in descrizione nella sezione live streaming E Iniziate a seguirmi Tengo nemici sopra, nemici sotto Non si capisce più niente Aiuto, mamma mia! Oh. oh, ciao! Oh, mia Me l'ho dimenticato di quel tizio! Mannaggia, dove Stark Fra. Pazzito. Oh, oh, oh. Ma veramente mi sta inseguendo? È un sei un pazzo furioso! Sei un pazzo furioso! Sei un pazzo! Cioè, ragazzi, ma fermatelo! È un toro! È un toro! È un toro! Mamma mia, raga è impazzito! È impazzito! Non lo ferma più nessuno! Sta continuando a spararmi! Mi sta arrivando pure un tizio addosso! Godo. Dai, io devo far utilizzare il potere. Eh mamma mia. Uh, che ho salvato qua, raga. C'ho tipo 3 di vita. Sono l'attrazione principale del game. Eh. Basta, guardate come mi insegue. Eh, eh, dai, 90, dai. Ah, frate, lascia stare, che non ho materiali. Dai, per piacere. Ah, ah, non piacere, guarda, non ce li ho i materiali, è inutile. Eh, C'è il combat. Il tizio che c'è il combat quanto può mai essere forte Dai per piacere Pure E eh, basta Io non mi sopporto più Ma uscite come le piante Cioè spuntate veramente come C'è un cecchino alle spalle Non, non so dov'è Eh vabbè Sì vabbè sì sì, sì sì sì sì sì, Le piglia tutte lui Le piglia tutte lui È certo è certo Godo Pazzo furioso Pazzo furioso Fermi Basta Ok raga Mamma mia, dai, dai, dai. No, perché volevo curarmi? Perché volevo curarmi? Oh, comunque questa cosa senza la vitrietta la sto assaggiando. Mi piace. No, fermo, fermo, fermo. Fermo, eh, devo per forza eliminarlo così. No, lo sapevo. Vabbè, peccato, volevo farmi pure l'altra kill. Ok, questa della gente all'ase. Vabbè ma nel frattempo che ci arrivo, Uh. Oh! Come ha fatto Come ha fatto A non prendermi Ma sei serio? Cioè ma davvero? Ah, Tra l'altro Eh no raga Mi servono i suoi materiali Devo lutarlo. Ok No Cavolo Mannaggia raga oh Stavo Sincero Stavo puntando Alla Alla 20 Bombs Ma è andata Peccato, vabbè, sarebbe stato troppo complicato. Mi sarei dovuto fare entrambi queste tizze. Ping, per piacere, non fare scherzi. Ora scendi, grazie. Ma questo era pure un bot. Mi ha rubato la kill. Vabbè, allora mi accontenterò. Di 15 bombe, ragazzi, dai, non fa niente. Ah, stanno là, stanno là, stanno là, ok. Dai, io che gli vado addosso. Dai, io che gli vado addosso. Godo. Insistiamo, ragazzi, insistiamo. Colpito 47, dai, non devo fermarmi. Ah, sta l'albero Lo sa che con l'albero non posso farci niente Altro 50? Bello Mamma mia Sono stato molto cattivo ma ci sta È là, è là, è là, è là Ok, ah, è facile, è easy, è easy, è easy Pensa che non l'ho visto, pensa che non l'ho visto Tu, ciao, perché, eh, insomma Vediamo un attimo se funziona il tuo potere Vediamo se funziona Mannaggia Eh no, gliela distrutta solo Ha, ha senso Che così, veramente, sono folli Ma roba A cardiopalma, goto Se mi colpiva, era folle Mamma mia, raga, che partite che vi ho portato GG. Ok, ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto. Di iniziare a seguirmi sul sito viola, perché stasera guarderemo l'evento di Fortnite assieme. E non vedo l'ora di combattere contro Galactus. E noi, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Ciao!